E spesso e volentieri nelle ville soprattutto di ultima generazione abbiamo delle vetrate scorrevoli senza nessun tipo di oscuramento esterno perché le dimensioni magari sono molto grandi vetrate di diversi metri non ci sta nella tapparella non ci sta la persiana non ci sta la sole, e quindi per avere più sicurezza è necessario che sia un antisfondamento ma come si ottiene un antisfondamento in una vetrata scorrevole la cosa che è più ovvia più banale alla quale pensare è il vetro anche perché è la parte predominante io consiglio in una vetrata scorrevole quando si suole e un po di sicurezza insomma senza esagerare però la sicurezza che valga qualcosa di andare un vetro di sfondamento un p4a questo è una sicurezza giusta per un rifisso in un'abitazione prestigiosa e magari in una zona non troppo isolata e abbinata a un buon sistema d'allarme però questo non è sufficiente perché occorre che anche le chiusure siano di sicurezza e anche il fissaggio sia curato in maniera diversa rispetto al normale tutto deve essere proporzionato e come dico sempre in un la casa vince l'equilibrio come nella vita sia che stiamo parlando di un equilibrio di sicurezza sia che stiamo parlando di termico di acustica e per quanto riguarda la sicurezza se abbiamo delle vetrate scorrevoli anti antissuonamento occorrerà che anche tutti gli altri infissi lo siano in tutte le posizioni della casa se ti occorre una consulenza approfondita per la scelta delle tue vetrate scorrevoli puoi approfittare di una consulenza che ho ideato con il sistema visacchi durante questa consulenza ti posso guidare nelle scelte migliori e se devi scegliere la vetrata scorrevole migliore quale vetro e quale tipo di apertura l'equilibrio tra tutte le vari serramenti che compongono la tua casa puoi valerti del servizio di consulenza con a Bisacchi che ho ideato per tutti quei clienti che non riesco a seguire direttamente perché come Bisacchi lavoriamo principalmente in Romagna e non in tutta l'Italia quindi se ti serve un, un consiglio disinteressato quindi senza nessun conflitto di interesse cosa che invece avviene quando vai a scegliere le finestre e farti fare un preventivo da un rivenditore da un costruttore puoi richiedere informazioni su questo servizio su www.blogguisacchi.it e richiedere appunto la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!